quindi l'Organizzazione Internazionale per l'Accessibilità alla quale vanno i nostri ringraziamenti e le informazioni per chi volesse eventualmente contribuire ed associarsi all'IWA all all PAS 2015 Wordpress è stato presentato l'anno scorso qui a SMAU ed è quindi da un anno che, ehm, che è in, sul, sul quale ci si, è un anno eh, che ci si lavora. E eh, moltissime scuole, moltissime eh, realtà adoperano PAS 2015 WordPress e non solo lo usano ma contribuiscono o eh, con soluzioni, idee o con richieste al suo sviluppo e al suo miglioramento. Eh, quindi sono, è una comunità molto grande che gira attorno a questo nuovo tema. Eh, un tema che è comunque ha avuto subito successo perché è semplice e facile installare come tutte le soluzioni WordPress e comunque bello, eh, ha costituito un... un bel passo avanti rispetto a quello che era il modello eh, per le scuole che avevamo proposto prima ed è comunque sempre migliorato e questo è un punto veramente a suo favore che vedremo comunque eh, più avanti. La comunità si è allargata sempre di più e quindi il supporto della comunità è eh, veramente costante. Non è utilizzato solo da, dalle scuole ma anche da altre realtà della pubblica amministrazione e varie associazioni che ruotano attorno alla pubblica amministrazione o all'educazione e, e c'è in tutte le salse, e, eh, veramente un, um, a volte non è riconoscibile un sito da un altro, eh, non è riconoscibile il modello che sta sotto come potete vedere qua ci sono alcune schermate che mostrano soprattutto eh, il cambio di colore, di sfondo, di immagine e così via. Allora la prima parte di questo incontro, di questo incontro io vorrei eh, dedicarla proprio alla personalizzazione del tema WordPress, come funziona per eh, chi già lo fa, quindi per comunicare quello che facciamo o per dare suggerimenti su come farlo. Ci sono essenzialmente due modi per personalizzare il tema WordPress, eh, il PAS 2015. Uno personalizzarlo con le opzioni di default e si tratta essenzialmente di dare un tocco di colore, di qualche cambiamento, oppure fare una vera e propria ristrutturazione e questo si fa attraverso quello che viene chiamato tema child. Allora per quel che riguarda la personalizzazione che è soprattutto personalizzazione dei colori ma non solo, si fa da bacheca e beh, qui c'è un'immagine che mostra semplicemente eh, con l'opzione personalizzazione quali sono le cose che possono essere cambiate il colore primario, il colore secondario e così via e ci si può da lì gestire anche la, la navigazione volevo soffermarmi solo un momento nel dire che eh, il progetto è nato come un progetto di accessibilità e quindi non lo dobbiamo dimenticare gestire i colori a nostro piacimento può avere un risvolto negativo, e cioè quello di non, di, di non essere più accessibile. Nel momento in cui eh offriamo un tema fisso ed è così, la persona che ce l'ha fornito ci può garantire che il contrasto dei colori o la luminosità del tema è accessibile per tutti, anche per persone ipovedenti. Nel momento invece in cui la persona che installa il tema ha la libertà di cambiare, ecco che si può incorrere a degli errori. Suggeriamo quindi a chi desidera cambiare l'aspetto grafico del tema WordPress di controllare comunque sempre quella che è il, soprattutto il contrasto dei colori che vengono utilizzati. A me è successo spesso di vedere dei siti molto belli fatti da colleghi ma di dire stai attento perché non c'è sufficiente contrasto eh, ci sono dei tool reperibili sul web, quelli sono due dei più famosi, la web accessibility Toolbar era, è un progetto piuttosto vecchio però è stato recentemente nuovamente eh, rinnovato possiamo vedere un esempio di una scelta di colori che non è magari un granché come originalità, però passa eh, il controllo del contrasto, una che invece può essere magari per alcuni più, più gradevole, però non passa il controllo del contrasto colori. Sempre per modificare eh, l'aspetto del, del tema, ma anche per aggiungere una personalizzazione maggiore, invece si adopera quello che è una cosa tipica di WordPress, il tema Child. E, Qui oggi abbiamo appunto anche eh, Christian Geller che eh, ha dedicato molto lavoro al, al tema CHILD ed eventualmente io presento un po' le cose che sono state fatte ma se c'è bisogno può eh, rispondere anche a delle domande. CHILD vuol dire bambino ed effettivamente un tema CHILD è un tema figlio, quindi se uno desidera fare un tema CHILD fa un tema che è figlio del PAS 2015, è però un tema a tutti gli effetti e come figlio però importa tutte le funzionalità e le caratteristiche del tema padre. Quindi se quello che io voglio fare non è solo modificare il colore, lo sfondo, l'immagine di testata e così via, ma fare qualcosa di più, ecco che posso utilizzare questa seconda modalità. Eh, si poteva senz'altro fare anche prima, anche con i precedenti temi eh, di porte aperte sul web, temi WordPress, si poteva procedere ad una eh, personalizzazione anche piuttosto spinta e, ed è successo, eh, e molti di noi lo hanno fatto, con il risultato poi che all'interno della stessa comunità, ci si chiedeva ma mh, qual è il tema, eh, per esempio il PAS 2013 originale, eh, voglio partire da quello per fare delle modifiche, anche per creare lo stesso PAS 2015, eh, era difficile arrivare al tema originale, al tema ufficiale, si potevano modificare, una persona può comunque modificare a piacimento i file del tema, addirittura in maniera molto semplice dalla bacheca. Qual è lo svantaggio di questa operazione? che è comunque molto semplice, appunto oltre a perdere di vista l'originale e quindi a non mh, poter più ritornare sui miei passi se ho perso il filo, perdo anche la possibilità di godere degli aggiornamenti che con il tema PAS 2015 sono costanti e integrati. Eh, il tema eh, è presente sulla piattaforma GitHub e Marco e tutti i collaboratori lo tengono costantemente aggiornato, vuoi per correggere degli errori, vuoi per fare delle migliore, migliorie e si può aggiornare direttamente dalla baccheca nel, in cui viene segnalato che è presente un aggiornamento quindi esattamente come si aggiorna un plugin si passa la, alla, alla versione successiva e eh, non si perdono eventualmente le modifiche fatte con la personalizzazione se invece ho modificato i file del tema, quelli mi vanno completamente persi. Ecco perché quindi è importante, se si vogliono fare delle, delle personalizzazioni forti, eh, creare questo tema child. I eh, contenuti nel tema figlio hanno una priorità su quelli del tema padre, quindi vanno a sovrascriverli. Quindi per esempio il CSS, io o faccio un CSS completamente, uno style CSS completamente nuovo, faccio un, un, un file c, style CSS con le mie regole modificate e chiedo di importare eh, lo style originale. Tutti gli altri file che io voglio eh, modificare o creare di nuovi che non esistono avranno la priorità sui file del tema padre, con la sola eccezione del eh, function PHP che invece, come c'è scritto, viene caricato prima di quello originario ma in aggiunta, quindi tutte le regole del tema, del tema originale sono comunque valide. Dove trovare aiuto per fare questo tipo di modifiche? Ad esempio nella, eh, nel gruppo Facebook siti scolastici sono caricati dei file con dei tema child, per esempio eh, con eh, un layout verde sfumato che ricorda il precedente tema eh, oppure un, un child base per fare poi le modifiche che si desiderano e anche un tutorial ad, ad opera di Caterina Toccafondi che è una wordpressista eh, invece nella piattaforma GitHub che è quella in cui si trova il, il tema PAS 2015 c'è anche una sezione Pas child in cui ci sono un child vuoto che da modificare a piacimento e eh, ha messo a disposizione il child, il child creato per la sua scuola a Christian con le sue funzionalità aggiuntive che qualche volta vengono poi anche integrate nel, nel sito ufficiale eh, se, se possono essere utili per, per molti. Queste sono eventualmente le i link per eh, accedere appunto alle, alle due repository che ho detto prima, cioè il gruppo siti scolastici con degli esempi di file dati appunto dalla comunità e la piattaforma GitHub. Questo per quel che riguarda appunto la personalizzazione del tema è tutto e non so se prima di passare alla seconda parte nella quale parleremo invece di, eh, delle, delle nuove o rinnovate funzionalità dei plugin quindi integrate all'interno del tema non so se qualcuno vuole chiedere qualcosa sulla personalizzazione o se de deferiamo tutto alla fine del, dell'incontro Una delle novità più eh, corpose di quest'anno che ha riguardato di fatto tutti i siti internet quindi ovviamente comprese le scuole quello che abbiamo fatto con porte aperte è trovare una soluzione che vada bene per tutti, sia per i nuovi FASMA 2015 sia per il 2013, quindi in ogni caso eh, abbiamo diciamo, eh, affrontato eh, completamente la situazione. L'abbiamo fatto con due soluzioni, una con un modulo integrato realizzato da Christian e un'altra con un plugin esterno, eh, di fatto obbligatorio per FASMA 2013, in quanto il modulo integrato per ovvie ragioni è incluso solo nella versione eh, 2015 se parte il video che non parte fa niente comunque era allora di fatto eh, queste sono le due soluzioni ovvero questa è quella, quella tra, tramite plugin quella è quella tramite modulo entrambe funzionano allo stesso modo entrambe hanno il blocco preventivo tutto quello richiesto dalla legge è possibile personalizzarne colori pulsanti alcuni hanno più funzioni altri ne hanno altre quello di Christian e di più, Entrambi, come dicevo, hanno il blocco preventivo, quindi quando si entra nel sito internet e non si è ancora cliccato il pulsante accetto, determinate parti dei codici, in questo caso erano video YouTube, vengono automaticamente bloccati. Questo appunto perché non è, non è possibile servire cookie fino a quando non si dà il consenso. Qua un altro, un altro esempio, si entra nel sito, si vede la, la parte di codice bloccata, si vede il banner, si clicca su accetto e automaticamente la pagina viene ricaricata nella modalità eh, completa, ovvero senza blocchi. Riassumendo eh, abbiamo un modulo, ehm, potete eh, attivare e gestire le impostazioni del tema e il plugin che potete installare normalmente con qualsiasi plugin. Il modulo è, ah, si aggiorna direttamente col tema in quanto è integrato, mentre il plugin prevede appunto gli aggiornamenti standard previsti da WordPress. Eh, sono progettati in parallelo, hanno le stesse performance, gli stessi codici di blocco e possono anche essere eventualmente scambiati. Facciamo un esempio, ho stato utilizzando nel 2013 il plugin, volete passare al 2015, potete tranquillamente attivare il modulo in quanto non ci sarà alcuna perdita di, ehm, di funzionalità o comunque non richiederà la tua ragione. Per quanto riguarda i plugin, anche da questo lato io poi ovviamente anche Ignazio con Pretorio e gestione circolari costantemente aggiornati, eh, cerchiamo di, di stare al passo. Allora, questi sono i plugin che ho realizzato ad oggi, eh, di fatto sono quelli che dovreste già conoscere, per l'amministrazione aperta, il eh, programma per la gestione dei bandi di gara, amministrazione trasparente, gestione cookie e alcune due novità che vedremo. La prima riguarda Telegram, eh, è ancora un po' in versione beta, non è ancora definitivo. Comunque, eh, diciamo, tra qualche settimana, o eh, in ogni caso al più presto, sarà possibile integrare una, uno dei cosiddetti bot di Telegram in un sito WordPress. Questo vuol dire che quando andate a pubblicare una notizia eh, potete automaticamente far arrivare sul cellulare tutti, tutti gli iscritti alla newsletter. Di fatto, si tratta di una newsletter parallela. Siamo abituati a mandarle come mail, ma credo che sia anche un po' il futuro cercare di avvicinarsi a questi strumenti. Ovviamente Whatsapp sarebbe più utilizzato, però per, per ragioni proprio tecniche di regolamenti di utilizzo con Whatsapp non è possibile, Telegram da questo lato sicuramente più aperto vi permette determinate cose. Questo è un esempio di quello che è possibile fare con Telegram. Io vado a inserire dei comandi sul sito intra, direttamente ci sarà un custom post type, vado a inserire il nome del comando, inserisco la risposta e in automatico tutti quelli che si collegheranno al vostro bot, in questo caso non c'è il nome, comunque avrete un nome, gli dato un nome, i vostri utenti lo aggiungono e poi gestite anche tutti gli utenti del sito. Eh, io dal bot di Telegram vi eh, do il comando e in automatico ho la risposta. Questa risposta può essere anche fatta di immagini, può essere fatta di link, possono esserci anteprime e può anche rimandare ad altri comandi. Questo è un comando, se io qua avessi messo ancora banalmente slash contacts, qui avrei avuto ancora una cosa del genere cliccabile qua sotto e avrei potuto ovviamente eh, rimandare ad altri messaggi. Altra cosa importante è che è compatibile con Zapier, una piattaforma di terze parti che di fatto vi permette di fare qualsiasi cosa. Banalmente avete un canale YouTube della scuola, quando viene caricato un video automaticamente arriva un messaggio su Telegram. Idem con, con Instagram, con qualsiasi fonte RSS e con tantissimi servizi quali Google Calendar, praticamente Zapier permette tantissime automazioni anche in modo molto semplice un'altra novità che però eh, ci vorrà diciamo, qualche mese prima che vada a regime è un sistema che visualizza i tabelloni municipali sul sito internet questa è una nuova piattaforma realizzata dall'azienda che, che vedete è una piattaforma cloud che hanno realizzato loro quello che ho voluto fare è cercare di portare quei tabelloni sul sito internet nella maggior parte dei comuni Tante delle notizie riguardano proprio bambini o comunque ragazzi, in questo caso d'ote sport, poi d'ote scuola, diciamo che periodicamente ci sono spesso e volentieri informazioni molto utili per la scuola. Questo è il quadro che viene generato da quel plugin, c'è esattamente il tabellone che vedete, il tabellone municipale vero e proprio, con le scritte che scorrono e che si aggiornano in automatico. Questo è un altro plugin che sarà presto disponibile, l'ho realizzato qualche mese fa per, per essere un po' il fratello minore di, della VCP. La VCP, quello vero e proprio che alcuni di voi utilizzeranno, permette di inserire le gare direttamente dal sito. In questo caso potete importare un file XML e da quello generare la tabella. Eh, caso esempio, avete una scuola che utilizza un programma esterno che genera già un file XML e dovete pubblicarle sul sito, dovreste rifarlo un'altra volta oppure utilizzare un PDF o comunque caricarli separatamente, in questo caso voi caricate il dataset XML generato da un programma esterno sul sito e in automatico avete generato una tabella con tutte le gare. Google Analytics eh, stiamo lavorando nel tema, non è ancora in versione finale, stiamo sviluppando la versione 2.0 del nostro tema dove ci sarà una grossa novità che vedremo tra e Google Analytics un nuovo sistema. Nuova visualizzazione, nuovi standard di sicurezza: non ci saranno più password in chiaro da inserire nelle impostazioni. Eh, il grafico è sicuramente migliore di quello precedente, più, più intuitivo, più anche gradevole. La nostra idea è di realizzare questa pagina anche per altri servizi esterni, ad esempio Pinwig, però eh, ovviamente richiederà più tempo. Tutto è configurabile dalle impostazioni, più bello funzionare. Arriviamo alla vera e propria novità del tema 2.0 che è la versione responsiva. Responsive è un modello di sito, una, possiamo definire una metodologia che permette di adattare il sito internet a tutti gli schermi, ovvero dallo smartphone al PC a qualsiasi risoluzione. Non necessita plugin aggiuntivi, eh, abbiamo cercato di evitare caccia al tesoro, ovvero pulsanti che fanno comparire menu o cose di questo genere. Abbiamo cercato di dare continuità tra quello che è il sito vero e proprio normale e quello che è la versione mobile e, e appunto evitare anche soluzioni, JavaScript, jQuery che non sempre danno il risultato sperato. Le nostre regole, quelle standard e poi abbiamo delle ulteriori regole, delle regole aggiuntive che vanno eh, diciamo ad attivarsi in determinate occasioni. In questo caso questo pezzo di codice viene attivato solamente quando la dimensione dello schermo è minore di 480 pixel In questo esempio banalmente sul pc vedremo il colore blu, sul tablet il colore verde, giallo e rosso Questo è anche utile per quando avrete magari necessità di andare a modificarlo da un tema child dovrete avere presente queste regole e addirittura andare anche a inserirle perché se volete fare una modifica per esempio solo per quando aprite il cellulare eh, appunto avete specificarlo in linea di massima qua abbiamo i tablet, qua i key tablet in verticale e qua i smartphone. Due visioni principali, quella che abbiamo adottato noi quella desktop first, non è probabilmente la migliore, la migliore sarebbe quella mobile first, ma quella che è la del tema non ci permetteva neanche di stravolgere la struttura. È stato progettato per un computer per avere determinate regole di, di architettura delle informazioni e quindi abbiamo dovuto adottare questo approccio il sito è progettato per pc e man mano che lo schermo si rimpicciolisce vengono introdotte nuove del questo è l'esempio questo è il modello che vedrete da pc questo è il tablet ovvero con il menu che si spetta e questa è la versione da cellulare entrambe presenteranno comunque le stesse cose nel senso che la barra, tutte, entrambe le barre saranno comunque visibili, la parte centrale sarà comunque visibile e non ci sarà alcuna perdita di informazioni. È appunto smartphone, uh, pc e tablet. Questo è un esempio, sono gli widgets in home page, ne abbiamo due in orizzontale, che quando vengono visualizzati da un cellulare diventano, diventano verticali. Altra cosa che, su cui ho... La prima è quella del recupero dello spazio, nel senso che sul sito, eh, sul sito da PC abbiamo parecchi spazi inutilizzati in parte, per, per ovvia ragione perché non potremo allargare eh, il sito all'infinito, sono schermi anche molto larghi e bisogna prevedere un limite. Su tablet, già di tablet e quindi anche sugli smartphone, tutti i bordi in parte vengono recuperati, quindi Davvero, eh, abbiamo cercato di recuperare anche il pixel, l'ultimo pixel rimasto. Quindi, eh, il tema in fase di ultimazione, di ultimazione va attivato nelle impostazioni. perché Questo perché alcuni potrebbero utilizzare io già avevo qualche altra soluzione, il bit touch, ce n'è molte. Insomma, e quindi, quando si va ad aggiornare comunque la versione 2.0, potrete continuare a utilizzarle come versione alternativa potete scegliere di avere il che si restringe e che si adatta automaticamente oppure appunto quella di utilizzare un'altra soluzione che può anche spezzare in quella visualizzazione e crea cose più particolari. Attenzione a temi fortemente personalizzati, Christian comunque dice che il suo è stato già testato e non avrà problemi, non ci saranno problemi e attenzione anche immagini, slider e video per quando si va a restringere la pagina c'è il rischio che sforino o comunque non vengano viste correttamente eh, non dipende proprio dal tema poi dipende più da, da metodologie quando si, quando si inseriscono i contenuti come aggiornare questo tema? ovviamente sarà aggiornabile esattamente come fosse un plugin per chi vuole provarlo in anteprima è già disponibile da tempo nel canale di sviluppo ovvero da Aspetto, Temi, Passo 2015 poi aggiornare qualsiasi versione da noi rilasciata. Quella in fase di sviluppo si chiama Master, quindi, da quel menu entrate, selezionate versione Master, installa e avrete la nuova versione in anteprima con il nuovo sistema Google Analytics, il nuovo modello responsive da attivare in versione beta e miglioramenti, miglioramenti vari nel pannello di amministrazione. Concludendo, GitHub è quella, la piattaforma che abbiamo scelto per. Questo tema è una piattaforma molto interessante perché permette di avere tracce di tutto ciò che viene fatto e permette anche a tante persone contemporaneamente di intervenire nel codice. Tutto il codice aperto e visualizzato il è scaricabile. GitHub eh, consente uno sviluppo collaborativo, consentendo comunque di fare segnalazioni e proposte, anche e soprattutto a livello di codice. Io posso andare su GitHub e leggermi il codice, vedo che qualcosa può essere migliorato. Che posso appunto migliorarlo e si chiama proporlo come urlo uscio. Esatto, poi viene accettato e entra nella, nella versione successiva rilasciata. Il tema ha bisogno di tutti, eh, più gente c'è ovviamente più erico di funzioni e questo è l'indirizzo per scaricarlo. Alla prossima. Sono... L'ultima sicuramente di massima, le linee guida di Wordpress eh, consigliano di dare compatibilità con le tutte le persone da fare. Comunque con l'ultima funzione sicuramente il consiglio è sempre quello di aggiornare. ...perché comunque non era ancora pronta e preparata, è una soluzione sempre per il tema sopra pensata soprattutto per le scuole, ehm, alla quale stiamo, non dico stiamo lavorando, ma ci stiamo pensando un po' ehm, tutti, con tutti i CMS ed è quello eh, di, di poter offrire all'utenza eh, una modulistica online. Eh, recentemente ci siamo anche incontrati con i colleghi anche di Gruppalo o di altre piattaforme e abbiamo eh, visto quali erano varie esperienze, perché il bello della comunità è anche quello, chi parte dico dal basso, ma non perché eh, voglia dire che parte da terra, ma perché parte eh, non da chi ha erogato il tema, ma da chi lo ha ricevuto, a volte dà delle soluzioni che sono veramente entusiasmanti e vengono poi utilizzate per tutti. Eh, abbiamo eh, quindi visto anche per Wordpress alcune possibilità di creare la modulistica online e eh, alcune sono tipiche, di WordPress, perché vengono fatte con dei plugin di WordPress, ci sono allo studio anche delle soluzioni esterne e, e ci si sta ragionando, anche questo molto probabilmente sarà fatto su GitHub se non ci sono particolari domande vorremmo, pro, cerchiamo di mostrare un po' in pratica come funzionano le cose delle quali vi abbiamo parlato questo qui è un sito demo il mio tema Cid è già stato parzialmente stato con il discorso responsive abbiamo potuto vedere prima si vedeva la modalità di e non una scala Una versione del tema chill che prima si parlava, poi è nata, è il discorso delle giunte funzioni aggiuntive che si possono implementare io in questo caso, per esempio, ho aggiunto tre colonne di special page che è quelle che utilizzo nell'area riservata in modo da dare la possibilità di creare una pagina dinamica che si aggiorna in base al tipo di accesso che uno ha Ho docenti primaria, docenti secondaria e personale atto ognuno in base al proprio accesso cambia il contenuto Grazie ai widget, però onde evitare di ricopiare il template della home page e quindi avere 50-60 widget e poi si, faceva, si aveva molta difficoltà nel gestire la cosa, ho preferito aggiungere delle funzioni in più e creare un nuovo template. So che altre persone l'hanno utilizzata direttamente nelle pagine docenti o nelle pagine genitori pubblicamente senza passare con pagine statiche io non faccio nient'altro che creare tre colonne dove posso aggiungere tranquillamente qualsiasi tipo di widget presente all'interno del nostro team WordPress in più ho cercato di sfruttare una funzione base di WordPress che molti richiedevano perché nel 2013 se vi ricordate c'era la possibilità di dire in page fisso degli articoli quelli finiti e nel 2005 questa possibilità non c'era in quanto utilizzando i widget andava sempre l'ultimo articolo inserito e quindi gli altri scalavano in automatico io ho utilizzato il famoso sticky di Wordpress è una piccola uh, selezione che bisogna fare all'interno dell'articolo dell dove dire ok, questo rimane sempre in evidenza io l'ho sfruttato ho creato un widget apposito dove vado a leggermi i, i, i stick che ho segnalato e dico nel mio caso ho selezionato semplicemente due stick poi li ho posizionati in un page al di sopra di tutti gli altri in questo modo ho sfruttato questa funzione senza eh, dire quali mando i nomi, quali non mando i nomi e quindi non ho creato una categoria apposita di dire questi, li lascio da tutti noi sfruttiamo quello che Wordpress ci dà, ci mette a disposizione se noi adesso adesso ecco questo qui è il modulo quindi come avete potuto vedere Thank you. Questo articolo in evidenza e facciamo una navigazione di pagina. In automatico viene riportato l'articolo. Questo rimane: sempre l'ordine in base alla data di inserimento dell'articolo stesso. Un'altra funzione che c'è in questo tema che stiamo trattando io è Marco è il discorso di un'eventuale personalizzazione con testata. C'è stata proposta, c'è stato passato il codice e lo stiamo analizzando, vediamo se verrà implementato Questo, questa funzionalità. Sì, con le statistiche nuove se funzionano. Queste sono le nuove statistiche che stiamo elaborando. Fino adesso abbiamo fatto l'autentificazione utente-password. Con questo sistema eh, abbiamo bypassato il discorso utente-password, anche perché Google sta abbandonando questa strada. In questi ultimi giorni sto vedendo del gruppo che si sta ripresentando il problema che si è presentato circa 4-5 mesi fa. Questo sistema utilizza delle API, quindi un email e un API che è caricato all'interno del sito si evita quel problema dell'utente password e quindi fino adesso le statistiche sono state rimaste in linea e non hanno più creato quei famosi problemi di login e ed di identificazione tra il vecchio sistema eh, quello nuovo che Google sta implementando probabilmente bisognerà utilizzare un email per No, I'm al login allora GitHub questo è il canale dove è depositato tutto il codice del tema nella sezione release vediamo tutte le versioni rilasciate queste sono le versioni stabili del tema quindi quelle che, su cui siamo, abbiamo abbastanza fiducia eh, dell'affidabilità. Ovviamente poi eh, sono continui miglioramenti e eh, non credo sia giustificabile rimanere una versione vecchia in quanto comunque c'è sempre un continuo, una continua implementazione di nuove funzioni. La versione di sviluppo invece è quella che trovate direttamente a questo indirizzo, quindi senza entrare nemmeno menu dei rilasci. Qui potete vedere quando sono state fatte le ultime modifiche, le ultime saranno tre giorni fa, questo un giorno fa su Responsi e queste appunto non sono ancora stabili, non sono ancora state rilasciate definitivamente, quindi non avrete ancora la notifica nella, nella backing camp. Potete comunque provarle, andate, ok, questo è in inglese, vabbè, vediamo. Va. Allora, questo sarebbe meno aspetto, aspetto, temi. è Tutto analogo alla versione italiana. Andiamo su a selezionare il tema WordPress, proviamo un'altra versione e scegliamo la master. Come vedete qua ci sono tutte le versioni rilasciate, dalla 1.0, la prima che abbiamo reso pubblica a quella attuale che è la 1.6.6 andando alla versione master la installiamo riporterà ancora come versione 1.6.6 questo perché quando ci sarà il salto alla 2.0 poi arriverà addirittura già la, già la notifica a tutti ok, questo è il messaggio che ci indica che è stata aggiornata quindi se noi andiamo in PASW 2015 impostazioni Abbiamo quella che è la versione in sviluppo appunto della, di Password 2015 2.0. Dicevo prima è responsive è da attivare manualmente. Quando lo installate anche la prima volta lo troverete sempre disattivato. Questo appunto perché alcuni utilizzano WP Touch, quindi eh, sarebbe diciamo controproducente andare magari a, a rovinare anche la visualizzazione della tablet, magari parte, parte il sito anziché WP Touch eh, e comunque ci sono... Diciamo, risultati eh, magari non voluti. Eh, attiviamo i responsi, qua è già abilitato perché era già installato una versione di sviluppo e, e qua la sezione di Google Analytics. Allora questa è la versione già nuova, ovvero quando aggiornate la versione 2.0 se voi non toccate niente nelle impostazioni utilizza ancora il vecchio meccanismo. Quindi con la vostra password comparirà ancora il campo della vecchia password. Quando togliete la vecchia password, quindi quando decidete di passare al nuovo sistema, vi comparirà un messaggio in giallo, mi sembra comunque molto, molto esplicito, eh, vi chiederà di rimuovere la password, voi la rimuovete e non ve la lascerà più inserire. Quando rimuoverete la password nella versione 2.0, verrete passare per forza di cose alla, alla nuova versione. La nuova versione vi impone di inserire essenzialmente l'id del profilo lo trovate direttamente su google analytics la username potete lasciarla eventualmente anche vuota nel momento in cui lasciate vuota viene utilizzato un motore di un sistema di autenticazione che abbiamo realizzato per tutti i siti internet, quindi è unico se invece volete utilizzare la vostra email quindi avere anche il vostro certificato P12 potete inserire qua la vostra email personalizzata e inserire i file P12 in una cartella speciale del tema Child. Eh, se decidete il vostro meccanismo, non è così semplice, nel senso che non basta la main di Google, ma bisogna addirittura andare a creare un'applicazione un nel, nel Google, Google App Center, quindi non è una cosa diciamo, così eh, banale. Ovviamente chi vuole risultati più, più professionali, più personalizzati, può tranquillamente farlo. Altre novità, beh, abbiamo le impostazioni un attimo riviste, prima erano divise in blocchi, adesso sono tutte un po' più compattate, modalità sottopagine è possibile vederle direttamente sulla sidebar, eh, disabilitato, verticale, sinistra, verticale, destra, orizzontale c'erano già nelle vecchie versioni Nella nuova sarà possibile anche eh, mostrarle direttamente nella sidebar, quindi se il menu rimane uguale ovviamente la versione responsive viene automaticamente disabilitato quando si accede da tablet e rimangono poi eh, gli stessi campi un'altra cosa particolare è che sarà disponibile il campo eh, url autore del sito eh, questo perché eh, no, se noi andiamo nel sito normalmente il nome di chi lo crea non è cliccabile alcuni andavano a modificarlo direttamente nel tema adesso sarà più semplice e più veloce eh, domande? domande? fatto visualizzare il sito per eh, eh, togliere l'autorizzazione la, cookie che però non dovrebbe essere obbligatorio eh, faccia parte del plugin o fa parte del modulo? sì, no sul sito che ho fatto vedere prima uh... dicevo prima, c'è la soluzione col plugin e col modulo, quello era il modulo suo che fa tantissime cose e è molto più personalizzabile quel pulsante, se non ricordo male, c'è la possibilità, con flag, di dire non farlo comparire. La normativa italiana dice che bisogna dare la possibilità all'utente di ritirare la citazione. Allora, ci sono due sistemi, oppure con quel pulsante, che quindi, Oppure, abbiamo un shortcode che adesso a memoria non me lo ricordo, non lo può scrivere, pochi control, una cosa di questo tipo, che si può inserire nella pagina della policy estesa, dove eh, viene letto se l'utente ha già accettato o meno il cookie, se ha accettato il cookie viene fuori il pulsante Revoca re cookie, perché la normativa dice che c'è anche la possibilità di dire che l'utente può ritirare l'accettazione data in precedenza. Io ho fatto tutte e due le situazioni, so che ci sono dei problemi, almeno mi sono stati segnalati sulle, sugli sui telefoni perché quel pulsante può creare qualche problema magari se è posto o in basso a destra o in basso a sinistra e quindi magari nascondere qualche, qualche contenuto. Nella versione responsiva del tema si può valutare di dire ok se sei sul cellulare con una visualizzazione di 480 elimina il pulsante in automatico quindi quelle lì stiamo ancora sistemando un po' di, di cose. esperienza, quali sono gli istituti scolastici che fanno uso di questi strumenti, professionali o quelli umanistici, liceo, trastico, scientifico, per esempio, In emilia romagna sono molto di più professionali, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, quindi lo sapere se più in questa zona è diverso. Di 700 siti attivi col tema 2015 e sono ovviamente prevalentemente scuole perché è un tema scolastico, ma fatto di ogni tipo, nel senso che l'ho usata dalla scuola elementare, ho visto anche un asilo addirittura per alcune formazioni, quindi fino a superiore, alberghieri professionali, eh, licei, diciamo che non ci sono limiti, anche perché è tutto personalizzabile, ci cioè i contenuti, i colori, i banner. Sì, no, confermo, ma se devo dire la mia, sinceramente io trovo una grande, grande diffusione negli istituti comprensivi, perché è estremamente semplice e quindi eh, dove magari non ci sono i tecnici o il personale che può fare delle soluzioni sviluppate in proprio, è facile, è, è, è comodo. Poi dopo successivamente magari utilizzano il nostro o gli altri temi degli altri CMS, anche istituti superiori oltre appunto ad altre realtà non scolastiche. Però io ho trovato tantissima diffusione proprio negli istituti comprensivi.